L'Agenda Digitale è lo strumento attraverso cui le Regioni, coerentemente con gli indirizzi europei e nazionali, definiscono la strategia per la crescita digitale del territorio, individuano azioni e priorità per incentivare l'innovazione tecnologica come fattore chiave per rilanciare la crescita e lo sviluppo. Nella Regione Lazio, la strategia per l'Agenda Digitale costituisce il punto di partenza per la realizzazione del Lazio Digitale 2020 una Regione in grado di utilizzare appieno le opportunità offerte da Internet e dalle tecnologie per la promozione della cittadinanza digitale, per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile, inclusivo e intelligente, per un'amministrazione regionale più efficiente, aperta e partecipata. La strategia Lazio Digitale individua cinque aree di intervento, infrastrutture digitali e di rete, amministrazione digitale aperta e intelligente, sanità digitale, comunità intelligenti, cittadinanza e competenze digitali. A queste aree si aggiunge il tema trasversale della governance, dell'internet governance regionale, ossia della definizione delle politiche per la gestione di internet. Per la definizione delle azioni e per dare attuazione agli interventi dell'agenda digitale, l'amministrazione regionale ha promosso un percorso di consultazione pubblica che coinvolge la rete territoriale per il Lazio Digitale e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dalle azioni che saranno realizzate nel territorio regionale. Ne parliamo con Antonella Giulia Pizzaleo, dirigente Agenda Digitale e Internet Governance della Regione Lazio. Dal 2006 al 2008 è stata consigliere scientifico per il ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione. Si è a lungo occupata di Internet Governance presso l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa, partecipando a numerosi incontri internazionali su questo tema e all'organizzazione dell'Internet Governance Forum Italia. In cosa consiste l'agenda digitale del Lazio? La Regione Lazio ha presentato il 18 giugno 2015 le linee guida per la realizzazione della propria agenda digitale successivamente ha attivato un percorso di consultazione che si struttura in più canali perché riteniamo fondamentale coinvolgere tutti i portatori di interesse territoriali e la regione e le strutture regionali nel processo di specificazione dell'agenda digitale regionale per cui a seguito di questo percorso di consultazione dalle linee guida passeremo al piano definitivo per l'agenda digitale della regione lazio perché attivare un processo di consultazione. Noi abbiamo deciso di farlo sul modello eh, di quanto eh, l'Europa eh, impone eh, sulle linee di indirizzo europee per la definizione della programmazione 14-20. Quindi abbiamo mutuato il percorso di partenariato e abbiamo deciso di chiamare eh, e consultare eh, tutti i portatori di interesse territoriali perché riteniamo che sia indispensabile avere la percezione esatta della domanda che viene dal territorio e dei fabbisogni che il territorio esprime per poter declinare nella maniera più efficace possibile, soprattutto in un momento di risorse scarse, i fondi europei che servono per l'attuazione delle variazioni di cui l'agenda digitale si compone. Come si è strutturato il processo di consultazione pubblica? Qual è il nostro percorso di consultazione? Abbiamo attivato due canali principali. Il primo è un canale eh, disponibile per tutta quanta la eh, cittadinanza senza eh, distinzioni e senza alcuna eh, chiusura ed è costituito da una piattaforma online che abbiamo messo a disposizione di chiunque volesse partecipare chiedendo ai eh, cittadini, le imprese, e tutti i portatori di interesse che volessero dare un contributo di dirci la uh, loro sulle idee progettuali che uh, Regione ha espresso eh, questo è un canale più uh, generale e come dicevo aperto a tutti mm, oltre alla piattaforma online abbiamo poi messo in piedi un percorso più strutturato e più istituzionale con le rappresentanze eh, di tutti i portatori di interesse territoriali. Abbiamo cioè costituito quella che abbiamo chiamato una rete territoriale per il Lazio Digitale, chiedendo appunto a eh, imprese, associazioni, terzo settore, eh, cittadini e eh, università e mondo della ricerca di inviare un loro rappresentante per rappresentare eh, gli interessi e le posizioni di quella eh, porzione di territorio. Eh, la rete territoriale per il Lazio si è articolata eh, in questa fase di definizione dell'agenda digitale in tavoli di lavoro tematici. Abbiamo quindi insediato un tavolo per ciascuna delle cinque aree tematiche di cui si compone l'agenda digitale della Regione Lazio e, e i tavoli rappresentano le sedi in cui eh, l'amministrazione regionale interloquisce con eh, gli attori che partecipano e eh, chiede di eh, contribuire sui progetti che ha già definito e che sono in fase di attuazione ma ancora suscettibili eh, di essere indirizzati, ma soprattutto chiede di intervenire, e di dare dei contributi su tutte le azioni della nuova programmazione che sono già evidentemente definite dai piani operativi regionali ma non hanno ancora una declinazione in dettaglio. In più altro oggetto della consultazione sono le idee progettuali ossia delle mh, proposte ancora in una fase assolutamente molto embrionale che eh, individuano dei fabbisogni regionali e che Regione potrà decidere di attuare eh, se ci sarà eh, una declinazione sufficientemente dettagliata e coerente con l'indirizzo generale di regione e ovviamente se ci sarà una copertura finanziaria. Per cui questi temi sono mh, sottoposti a la consultazione e al dialogo con il territorio. In questa prima fase quindi eh, i tavoli e la rete territoriale per il Lazio Digitale avranno lo scopo di definire l'agenda digitale. In una seconda fase avrà invece lo scopo, perché eh, il, la rete per il Lazio Digitale è una mh, rete permanente, in una seconda fase avrà lo scopo di seguire l'attuazione dell'agenda digitale e delle azioni previste in modo da avere un allineamento costante con i fabbisogni del territorio e con quanto eh, Regione sta eh, facendo per eh, monitorare l'avanzamento dei progetti. Quali sono i punti di forza e di debolezza del processo di partecipazione avviato con l'azio Digitale? Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza di un percorso di consultazione come quello che abbiamo avviato? Sicuramente il punto di forza è provare in una maniera più strutturata e meno lasciata ad iniziative spontanee a avere costantemente il monitoraggio dei fabbisogni del territorio e a provare a costruire un modello di governance condiviso in cui la regione e l'amministrazione regionale non è lente che impone le proprie decisioni agli attori territoriali ma l'ente che più intelligentemente secondo poi i paradigmi dell'open government costruisce insieme agli attori territoriali un modello di decisioni e un modello finale di governo del territorio. Le criticità non è semplice riuscire a eh, costruire la cultura della partecipazione e, ehm, in una maniera mh, strutturata. Mh, anche eh, a fronte di una domanda generica di interlocuzione con l'amministrazione non sempre risponde una capacità di impegno strutturato da parte dei eh, portatori di interesse. Per cui abbiamo mh, i soggetti tradizionalmente più forti o tradizionalmente più vicini all'amministrazione regionale che sono più inclini ed evidentemente per loro è un compito più facile e meno gravoso ehm, quello di partecipare ad un'attività di consultazione, abbiamo invece maggiori difficoltà con soggetti che tradizionalmente non hanno questa cultura e questa abitudine e che stiamo cercando invece di coinvolgere in una maniera più, più attiva e più strutturata.